Ciao! Allora, sì, lo so, ho sospetto che prima o poi ve lo aspettavate un video del genere da il make-up di Wish ma ho trovato e ho provato e ho testato delle cose davvero interessanti e ve ne voglio assolutamente parlare allora, ho fatto un po' la selezione di tutto il make-up che secondo me vale la pena di provare su Wish Prima di tutto ho segnato tutto perché se no col cavolo che mi ricordavo, ma tutti i prodotti che vi mostro sono costa costavano un euro più un euro di spedizione, quindi io li prendevo sempre con lo sconto di almeno il 10%, ehm, quindi 0,86 più un euro di spedizione, 1,86 euro e capiamo che 1,86 euro. Allora, il primo prodotto, giro pagina, che assolutamente vi devo mostrare, ma prima di tutto Voglio sapere da voi se questo video vi è incuriosito e lasciatemi un commento qui sotto perché sapete che se siete iscritti al mio canale e vi lasciate un commento, periodicamente estraggo un premio e tra i commenti e riceverete qualcosina da me. E sono sempre cose abbastanza interessanti. Se non sapete di cosa parlo, andate alla fine del video per scoprirlo. Allora, primo prodotto di cui vi voglio parlare e per me questo è un wow è questo della Bioacqua è il Pure Skin Acne Revitalisation Cream ok è un trattamento per eh, le imperfezioni della bioacqua e la quantità è un 30 grammi quindi 1,86 euro per 30 grammi l'ho cercato perché la bioacqua è un marco abbastanza conosciuto e su amazon costa 7,60 euro capite la differenza il prodotto è lo stesso allora io questo che è proprio un gel mh, da mettere col beccuccio sulle imperfezioni localizzate io questo lo compro lo ricompro, ne ho provati altri ma torno sempre a lui mi piace tantissimo allora è super efficace, intanto funziona davvero benissimo perché lo applicate, è un gel quindi so, è, si asciuga velocemente solo su imperfezione non è che la faccia scomparire ma l'aiuta a fa schifo Maturare più velocemente, quindi il processo, cioè avete sul viso un qualcosa meno, per meno tempo, perché il processo è più veloce, fantastico, funziona, fa la stessa cosa di tanti prodotti in commercio, però lui costa meno ed è delicato sulla pelle, non la fa rossare, non brucia, ottimo, quindi davvero, se, dategli un'occasione perché davvero è fantastico, e mi è piaciuto tantissimo. Poi, da brava amante del make-up, non potevano provare anche un primer per il viso. Questo è il All Matte Pore Invisible Face Primer della Sace Lady. Scusate, questo qui. È piccolino. Con il suo... La quantità è un 6 ml. e Abbiamo detto che costa sempre 1,86 euro. E dice di andare ad opacizzare il viso e a vabbè, ridurre i pori, comunque era piccino, però vi dico che 6 ml sono durati tanto, perché sì, è un primer siliconico, si sente che ha a base di silicone, ma come tutti i primer, cioè o abbiamo un primer naturale, oppure tutti i primer in commercio sono siliconici, è inutile. Questa ha la stessa texture, fantastico, pochissimo prodotto, lo applico sulla zona T, mi fa durare il trucco tutto il giorno e davvero, ma davvero, ed è mi rende più opaca la pelle e me la fa lucidare meno velocemente. Quindi davvero questo è da tenere in considerazione, non fa spuntare imperfezioni, non ne occlude troppo. Funziona come gli altri primer, né più né meno, però costa meno. E poi è comodo anche da portare in zip in borsetta o in viaggio, ma davvero dura tanto, ma tantissimo ottimo, assolutamente strapromosso mentre andiamo avanti e ve ne mostro uno, ma ci sono di tantissime altre tonalità, è il correttore, è CC Color, questo è le Corrector Dark Spot, Dark Spot, sì esatto, la quantità è un 3,2 grammi ed è questo qui che è un matitone ok quindi è automatico ed è pratico e comodo allora intanto eh, dice di essere eh, dark spot quindi per le imperfezioni no per le imperfezioni no perché è troppo pastoso quindi tende ed è con imperfezione che è calda tende a sciogliersi ma per le macchie del viso per eh, ad esempio lo metto sul naso sul contorno occhi poi fissato con la cipria sì copre, ha davvero una buona coprenza e funziona a ah, con la cipria ovviamente e attenzione sui contornocchi però perché essendo così pastoso o ne applicate poco e lo sfumate bene con una spugnetta o tende un pochino ad andare nelle pieghette, sempre fissare con la cipria, unica cosa appena aperto, ma questa è una cosa appena aperto, adesso non si sente quasi più, è profumatissimo, che si sente davvero il profumo, ma le prime applicazioni si sente poi non si sente più, quindi è una cosa che va, oppure lo tenete aperto per un po' il, senza tappo e vedete che il profumo va via e sì, ok, ho trovato anche di meglio, però il fatto è che c'è in tante colorazioni, quindi c'è anche quella più rosata, quella più salmone, per i contornocchi quella verde, quella gialla quindi davvero è un sì sì color, color corrector che effettivamente è in tante tonalità, ma adesso io direi di passare alla mia vera passione che sono le ciprie e qui ho tanto da dirvi allora non posso aspettare devo farvela vedere assolutamente la mia cipria preferita ma la preferita in assoluto e, che vi ho fatto vedere lo swatch vi faccio vedere perché qui ovviamente è completamente finita comunque è questa della L'Ideal. Dice di essere aloe vera 99%, questo non so dirvi se è davvero vero. Questa polvere, ok. Ed è in tre colorazioni. Io uso la 02, che è quella di mezzo. Ce n'è una più chiara e una più scura. Allora, intanto... Il profumo. Voi dovete annusarla. Annusarla. Cioè, è... La prima volta che l'ho aperta e l'ho annusata è stato un passo, un, un salto indietro nel tempo, cioè proprio, e poi ogni volta che la uso, io se la userei per ore, perché mi ricorda, ma non tantissimo, uguale, uguale, a una cipria che, e qui andiamo un momento, <ride> remember, ma identica come odore, un col profumo, a una cipria che usava mia nonna, e sono andata su Google, l'ho cercata, l'ho cercata, l'ho cercata, e ho trovato che la cipria della Debora, quella non so, dovete essere degli anni 80 e 90 per ricordarvela. proprio una confezione così, che si, semplicissima, che si chiude con le. così rossa della Debora, stesso profumo di talco, cioè un, pa, cioè un salto indietro dei ricordi che è una cosa spettacolare e ogni volta che uso me lo ricorda, c'è proprio wow però oltre al profumo che già è già un salto nel tempo che varrebbe solo per quello è una cipria fantastica ma fantastica intanto eh, è perfetta per fare il baking per i contornocchi, per fissare il trucco per fissare eh, anche il, tutto il trucco del viso se non ricordo male viene venduta con una spugnetta che io ho perso subito, ma non importa e le, le spugnette le, le perdo, il lattice se non sbaglio, comunque sia, lo, ve lo so dire, perché ne ho comprate altre confezioni e continuo a utilizzarla e quindi eh, magari un'altra confezione ancora chiusa c'è, e che dirvi, è, è la cipria per l'eccellenza di quello che io voglio, è davvero una cipria che opacizza e che fissa il make up, questa fissa il make up alla perfezione, opacizza tantissimo, non fa strato, è polverosa come una cipria, non fa strato, non, non rende il viso farinoso, naturale, ma opacizza tantissimo, fissa il trucco, non si sposta, bellissima, fantastica, costa niente, davvero, cioè per me è la cipria migliore, posso dire, migliore in assoluto che ho mai provato, ecco, e che da adesso in poi, sì, se ci sono delle novità, provo delle altre, ma lei vi faccio vedere una clip le, che ho comprato e ricomprato e faccio scorta perché è la mia cipria se avete la pelle mista o grassa tenete a truccarvi e non volete che il trucco si sposti durante il giorno questa è la cipria ottima anche per i ritocchi ad esempio dei occhi, perché con il leggero colore che ha va a piallare la zona dei occhi, cioè da provare ma è fantastica ma ovviamente ne ho volute provare delle altre perché non è l'unica cipria ovviamente che hanno e ora vi mostro questa che, che anche, lei, anche lei funziona è la Luxury Powder e polvere di luce questa è un 42 grammi anche questa è in varie colorazioni e quella che ho io è la 3 che avevo io l'unica cosa interessante da guardare è gli ingredienti perché dice di avere talco, mica e silica quindi credo che sia anche un ottimo inci allora di queste comunque vedete la clip questa qui come potete immaginare è una cipria in polvere libera che si va a applicare mi piace anche questa allora io non adoro le ciprie in polvere libera per il semplice fatto che ogni volta che la uso sono talmente polverose che dopo devo andare a pulire tutto il piano del, del, del make up però fa egregiamente e dico egregiamente il suo lavoro e non costa niente poi oltretutto vi ho detto che è un 42 grammi quindi ce n'è davvero tanta è leggera impalpabile non rende il viso farinoso fissa benissimo il make up si può applicare anche per fare il baking su contorno occhi fantastica anche per i ritocchi funziona benissimo non è pratica per via della confezione ma davvero funziona benissimo se devo trovarli una pecca proprio un'unica pecca è il tappino dove vado a mettere la cipria che è piccino e quindi faccio un po' fatica con il pennello a andarla a prendere però è l'unica pecca che gli posso trovare davvero validissima anche questa è assolutamente secondo me da provare e finiamo con l'ultima che è questa la cipria by nanda non fate domande è... Loose power sì, è sempre quindi in polvere libera cercavo la quantità ecco in questa non c'è la quantità benissimo e non c'è la quantità però già si vede e non c'è neanche sul sito secondo me già si vede che è più, più, più piccina di questa allora però questa è più completa se passa il suo prezzo perché questa è confezione ha il suo ehm, puff, puff, applicatore, anche carino, la spugnetta applicatore, ecco, che è la prima cosa che io ho buttato direttamente. Anche il tappo dove andiamo a applicare la cipria è più grande, quindi comodo per il pennello. È più, è più completa a livello di cipria, perché ha la spugnetta, ha la parte più grande rispetto a questa, ma qui ce n'è meno però come polvere secondo me è la stessa secondo me è la stessa polvere di questa messa qui dentro perché la, mi trovo uguale quindi ottima ed è um, impalpabile leggermente colorata che fissa lungo semplicemente che questa è più, più completa questa è molto rustica cioè proprio si vede cioè, un barattolino però io guardo come funziona questa è più completa come confezione come presentazione però io credo che la polvere sia la stessa, perché identica sia il profumazione che come si comporta, che si comporta benissimo. Quindi è solo un fatto di ce n'è meno, perché secondo me, no, non c'è scritto più niente. Ce n'è meno, mai più. Mm, completa, scusatemi continuo a comprare questa <ride> anche se la preferite quella compatta e lo sapete allora questi erano gli unici prodotti eh, per il trucco che non sono le palette, perché le palette ve ne ho parlato a parte che anche lì molto molto valide di Wish che secondo me vale la pena provare almeno una volta se non avete eh, esigenze particolari oppure se non siete schizzinose dire Dio viene da Wish perché vale la pena e poi trovate prodotti come questo o come il primer che dite, ma perché io devo pagare 30 euro un primer quando, eh, non faccio marchi, però 29,90 un primer che è identico, uguale a questo? Ecco, differenza. Comunque sia, adesso voglio sapere le vostre opinioni e quale prodotto vi ho di più, oppure se qualcuno ne avete provato, chi chissà. Io spero sia stato utile e vi faccio scoprire tante cose nuove. E al prossimo video, ciao! Ciao, ehi, sono qui!